Grazie a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti questa mattina, benvenuti questa mattina, è bello poterci rivedere tutti qua la domenica, è lindo poterci rivedere tutti qua domingo. domenica, è noi qualcuno che parecchio tempo che non vedevamo più, anche vediamo qualcuno che fa molto che non vedevamo, che bello potervi vedere qua, che lindo bello veros rivedere tutti e stavo riflettendo con le parole di Pamela. Stavo che il diavolo è venuto per rubare, per uccidere, e per distruggere e quindi lui è venuto a rubare la nostra relazione con Dio. E quindi cosa fa? Cerca di farci eh, di toglierci il tempo di preghiera. E tu il tempo per orare. Cerca di toglierci il tempo con la parola. Para la, para la cerca di toglierci il tempo con la chiesa con la cerca di toglierci il tempo uh, evangelizzando e, si un po e alla fine quello che ci rimane no. non è più niente e finale non si nulla però noi stiamo in questo momento in un momento di grande cambiamento per la chiesa però stiamo in un momento del cambio per l'iglesia non so se vi rendete conto ma noi stiamo in una fase particolare non so se vi dà scuota ma stiamo in una fase particolare a livello mondiale a livello sociale a livello economico ma anche a livello di chiesa siamo vicini ad un grande cambiamento, un grande reset stiamo cercando di un grande cambio il diavolo sta cercando di fare un reset per il male. Un reset. un reset, un riavvio. Il diavolo non si sta reiniziando. Un reinizio, sì, per il male. però. il mm. male. E Dio invece sta cercando di fare un reset della Chiesa per il bene. E, e sta reiniziando la Chiesa per il bene. Però una cosa è sicura. Però è una cosa sicura. Quello che succederà nei prossimi anni, oh, che prossimi anni. quello che passerà nei prossimi anni, sarà molto diverso da quello che noi siamo abituati a vedere nel passato. Sarà molto differente da quello che noi vediamo nel passato. E Dio sta cercando in questo tempo, e, e sta in questo tempo persone differenti persone su cui lui possa fare affidamento él dar su, su fe. persone ferme nella parola. nella parola persone che resistono alle prove persone che resistono alle prove. e che portano frutto con costanza e che tra frutto con costanza perciò se in questo momento tu sei tentato sei attaccato si estás, si te tentano, atacado, è proprio perché tu sei questa persona è perché è questa es persona questa persona che deve rimanere ferma è es questa persona che que deve que quedarsi firme. questa persona che deve rimanere costante que tiene que costante perché lo Spirito Santo, Perché Santo sta cercando dove può appoggiare i suoi piedi. E sta cercando dove appoggiare i suoi piedi. Che significa tutto questo? Che significa? Vogliamo leggere Genesi capitolo 8? Ma se le... Genesi capitolo 8? Dal versetto 1 al versetto 11? Dal versetto 1 al versicolo 11? 11. Des Genesi capitolo 8? Dal capitolo 8? Dal versetto 1 al versetto 11? Dal 1 al 11? una storia molto conosciuta, una storia molto conosciuta, tutti la conosciamo, tutti la conosciamo, però oggi per noi avrà un significato più profondo, però oggi per noi avrà un significato più profondo, però oggi per noi avrà un significato più profondo. Vai! E accordòse Dio di Noè, e di tutti gli animali e di tutte le bestie che stavano con lui nel arco, e hizo passare Dio un vento sull'antica, e gli sminigliarono le luci, e si cerrarono le fuentes dell'abismo, de e le scattarono cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y tornaron las aguas sobre la tierra yendo y volviendo y decrecieron las aguas al cabo de 150 días y deposó el arca en el mes séptimo a 17 días del mes sobre los montes de Armenia las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo en el décimo al primer mes se descubrieron las cimas de los montes y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió al cuervo y, sal, y cuando salió, y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaran sobre la tierra. Envió también decía, a la paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y Noé llevó la paloma donde sentar la planta de, de su piel. Y volvió a él al arca porque las, las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y comiéndola, hizo, hizo entrar en, consigo en el arca. Y esperó aún otros siete días y, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y era aquí tra que traía una hoja de oliva tomada en su pico. Y entendieron ahí que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Noè comprese che era arrivato il momento di uscire da Marca Noè comprese che Llegò il momento di salire da Quando la colomba arrivò con questo rametto di olivo. Quando la colomba arrivò con questo rametto di olivo. Perché la colomba aveva trovato dove poter poggiare il suo piede Perché la colomba lo ha incontrato dove puoi subire Nel XVII secolo E' il... Eh, dieci... Nel secolo XVII, XVII C'è la storia della My Flower Hai è la storia del My Flower non so se conoscete la storia degli Stati Uniti d'America. Non so se conoscete la storia degli Stati Uniti Però cosa è successo? Però che passò? C'era un gruppo di credenti inglesi inglesi sì, sì. Che era stato perseguitato per la sua fede E per sua E quindi è dovuto scappare in Olanda E si scappò in Olanda Però mentre era in, in Olanda Si resero conto che lì i loro bambini stavano perdendo la vera fede Si conto che i bambini stavano perdendo la fede stavano iniziando a parlare in olandese stavano iniziando a parlare in olandese e stavano iniziando a prendere i costumi degli abitanti olandesi stavano a trovare i vestiti dei abitanti olandesi che non erano molto cristiani che non erano cristiani un po' come oggi ci sono i figli dei credenti che festeggiano Halloween come lo que, que c è c è celebrano Halloween. sapete che non è una festa cristiana eh, che non è una festa cristiana Yeah. Ah, ma che fai? Io, mio figlio, lo vesto perché è bello vederlo vestito da strega. Ah, ma non passa nulla perché è lindo vedere mio figlio vestito da bruja. <coughs> però è una cosa spirituale, una festa spirituale negativa. Però è una festa spirituale negativa. E quindi la Chiesa deve conservare i valori cristiani. Quindi la Chiesa deve guardare i valori cristiani. Non permettete ai vostri figli di festeggiare questa festa satanica. Non no permettete a, a vostri figli di celebrare questa festa. Anzi, in questa festa i satanisti pregano contro i cristiani. E invece in questa festa lo satanista solare contro la natura. In modo particolare contro le famiglie dei cristiani. In particolare contro le famiglie. Per questo se stai sperimentando tante battaglie a livello familiare in questi giorni... Non vuoi che tu stia affrontando molte battaglie a livello spirituale in tua famiglia? È normale. E quindi loro si vedono costretti a dover cambiare. E si vengono obbligati a cambiare. Perché i loro figli stavano diventando pagani. Perché i suoi figli stavano diventando pagani. Allora decisero di imbarcarsi e di cambiare il mondo. Decidieron di de imbarcarsi e cambiare il mondo. Quindi affrontarono questa nave che si chiama la My Flowers. Y... E... Attirarono. Attirarono. E' stato che si chiamava My Flowers. E andarono nell'America. E arrivarono all'America. Che ancora non esistevano gli Stati Uniti d'America. Che ancora non esistivano. Però c'erano gli indigeni, era stata scoperta. gli indigeni si E quindi loro andarono lì e decisero di iniziare una colonia cristiana. L'idea a... de era bellissima. L'idea era stupenda. Creiamo una colonia che si basa sui valori cristiani. Una basa los e partirono 102 persone e arrivarono lì uh, nell'America e si incontrarono davanti l'inverno uh, e stavano l'inverno quindi c'era molto freddo e loro non erano preparati no immaginate di arrivare in un posto immaginate di arrivare a un sito un, un nuovo paese arrivate con la barca lì llegar con lì e non c'è niente non ci sono strade non ci sono bagni non ci stanno stufe non ci sono letti non c'era niente e loro allora non erano preparati per affrontare questo inverno e morirono 51 persone durante quell'inverno durante due persone 102 che avevano buona intenzione solo 51 rimasero vivi solo 51 che vivi però questi 51 sono stati quelli che hanno fondato gli Stati Uniti d'America perché, perché 51 eh, fondarono gli Stati Uniti ancora oggi se tu prendi la banconota di un dollaro se ti fai un biglietto di dollaro de... sopra c'è scritto in God We Trust e bueno, in cima bueno. sta scritto in God we trust right. in God we trust significa in Dio nosotros creemos significa creemos in Dio mm? perché è uno Stato che è stato fondato con i valori cristiani è stato con i valori cristiani oggi un po' si è perso oggi un po' si è <risa> però è stato fondato perché queste 51 persone erano persone radicali però fu fondato perché queste 51 persone erano persone radicali. persone su cui si poteva fare affidamento. Solo che la Gli altri 51 purtroppo non si erano preparati. E, no, no e morirono. E moriron. Cosa vogliamo dire oggi? Che, che siamo in una fase di grande cambiamento. Che in una etapa di gran cambio. Dio vuole cambiare e creare una chiesa nuova. Dio vuole cambiare la Chiesa. Per questo sta cercando persone su cui fare affidamento. Per questo sta cercando delle persone in che copia? Quelle persone che devono essere proprio preparate. Esas persone però devono essere preparate. Se tu leggi la storia di Noè... Se tu leggi la storia di Noè, no? Noè? Tu vedi che in quel tempo c'era quanta cattiveria sulla terra? Tu vedi che in questo tempo abbiamo già fatto male sulla terra. C'erano tante persone cattive avevano molte persone male. Immagina che c'era violenza. Immagina che aveva violenza. C'erano cose totalmente orrende in quel sí, tempo. Eve cose orribili in questo tempo. E quindi Dio decide di fare un reset. E Dio decide di riniziare. E quindi creò quest'arca. E creò quest'arca. Grazie a Noè. Grazie a Noè. E fece andare in quest'arca tutti gli animali. E io. Hizo... Entrare nell'arca entrare fare nel Perché la, la sua idea era quella di iniziare qualcosa di nuovo. Idea era Dio aveva creato l'umanità. L'umanità ormai aveva perso la strada. La vera, ya, eh, había el camino. Ed era tempo di ritornare nella strada corretta. Y de la calle corretta. E quindi dice a Noè di fare un'arca. Un e Noè si preparò per tanto tempo nel fare l'arca. E Noè si è preparato per tanto tempo per fare l'arca. Ricordate, Noè non era un falegname. Noè non era il, un carpintero. Non era una persona che faceva le barche. Non era una persona che faceva barco. Era un agricoltore. Era un agricoltore. E immaginate a Noè costruire una barca enorme. Immaginate a Noè costruire un barco enorme. Quanto gli è costato fare quella barca? Quanto gli è costato fare questo barco? Quanto sacrificio, quanto tempo? Quanto sacrificio? non esistevano le barche fatte da Ikea non esistevano le barche fatte da Ikea che tu andavi 5 minuti con le tuoi viti e si montava. che tu i tuoi 5 minuti di che poi se avete preso un mobile da Ikea se avete trovato un muoble. un armadio, un mueble da Ikea alla la stessa maniera vi rendete conto che se non lo montate bene il mobile sta tutto storto così Allora esatto. che se non lo montate bene il mobile è stato raro <ride> <ride> così <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> immaginate immaginate Noè a fare l'arca immaginate a fare l'arca che non l'aveva mai fatta che non l'aveva mai fatta come Dio l'ha dovuto aiutare come l'ha dovuto guidare come l'ha dovuto aiutare Dio e quante volte ha dovuto magari montare le stesse cose tante dieci volte perché non ci entravano Cada i pezzi ha dovuto montare una cosa dieci mesi perché non c'era no. no. come no. hacerla io mi immagino le risate eh, della mattina Io mi immagino le la, risate della mattina eh, Però questo pezzo andava davanti e andava dietro Questo io andavo a e davanti. delante Immaginano con le mani nei capelli Immaginano è con Se Con le mani nei capelli Con la sono quello. Se c'era via i capelli, non lo so Si, lo tenia E dice, signore, come faccio? Signore, come faccio? Come faccio a fare questa barca? Come barca? Però alla fine si preparò Alla fine si preparò e arrivò il diluvio, il diluvio. fratelli, sorelle e hermanas, anche, se anche se è difficile ci dobbiamo preparare dobbiamo perché Gesù sta per tornare Gesù sta per forse potrei sembrare pazzo yeah. però Gesù sta per tornare sta per ma veramente sta per tornare perché i tempi sì. sono stretti siamo alle porte di una forse terza guerra mondiale. Stiamo all'esperta di una terza guerra mondiale. La Russia continua a dire di non usare le armi atomiche. La Russia segue dicendo di non usare le armi atomiche. E gli Stati Uniti dicono, ma perché lo stai dicendo sempre? Forse le vuoi usare. E perché lo stai sempre, di... e gli Stati Uniti dicono, perché lo stai dicendo? Perché lo stai dicendo? Iniziamo a prepararci. No, ma non usate armi atomiche. No, però non usare armi atomiche. E dall'altra parte, prepariamoci a usare armi atomiche. E dall'altro lato, vamos a prepararli. No, non so se vi rendete conto dell'aumento dei costi delle cose che noi abbiamo oggi. No, non so se vi rendete conto dell'aumento dei de prezzi. Quanto è aumentato il latte? Quanto è aumentato la lecce? Quanto è aumentata la farina? Quanto è aumentata la farina? In poco tempo. In poco tempo. Gesù sta per tornare. Gesù sta porno, per tornare il mondo non andrà a migliorare, sarà un mondo felice. Y il mondo non va a migliorare. Sarà un mondo che alla fine Dio dovrà fare un grande reset come ha fatto con Noè. Sarà un mondo dove Dio potrà fare di un grande inizio, come dice Noè. Però in mezzo a tutto questo caos. Però in mezzo a tutto questo caos. Dio non ti lascia mai solo. Dio non ti lascia solo. Sempre Siempre prepara un'arca. un barco. Sempre preparare un posto dove tu puoi andare e trovare pace. Sempre prepara un dove tu puoi andare la pace. Sempre un posto dove tu puoi andare e trovare protezione. Sempre incontra un dove tu puoi un posto in cui tu puoi andare lì con i tuoi problemi e trovare la soluzione. Sempre preparare un posto per te per i tuoi problemi e per che incontri la soluzione. Però tu devi entrare nell'arco. Però tu devi entrare nel barco. Non sarà il barco ad, ad andare là te. Non sarà il barco a lì. Sei tu che devi entrare nell'arca. Tu il barco. Immagina tutte le persone che erano fuori all'acqua, Immagina tutte le persone che erano fuori dal barco. Quando iniziò a fare il diluvio. Quando pensavo a diluvio. Noi dentro sentiva i gridi delle persone che stavano morendo. Noi dentro sentiva i gritti delle persone che morivano. Però la porta non si poteva aprire. Però la, la porta non si poteva aprire. Tu devi entrare nell'acqua. Dio ha preparato un'arca. Dio ha preparato l'arca. Però loro sono stati all'interno dell'arca circa un anno. Però io più o un anno. Io non so se voi ci avete mai riflettuto. Non so se lo mai Perché all'inizio io sempre pensavo, vabbè, sono stati solo 40 giorni e basta. Perché bueno, solo pensavo solo studiavo in 40 giorni ma sono stati 40 giorni di pioggia 40 giorni di ma dopo la pioggia è finita dopo che terminò, eh, la, la pioggia era finita la aveva però l'acqua continuava a rimanere sulla terra l'acqua si ria l'acqua continuava a rimanere sulla terra l'acqua si ria e la terra e per seccarsi ci ha messo tempo e per secarsi per tutto il tempo perché le cose di Dio hanno bisogno di tempo perché le cose di Dio necessitano tempo Parlavamo in settimana gruppo nel gruppo di mentorato. Stavamo parlando nel gruppo di mentorato. Ah, ma noi siamo così, andiamo di fretta per chiedere le cose a Dio, per pregare Dio. Ah, però noi siamo fretta per chiedere le cose a Dio. Quando vogliamo una risposta di Dio la vogliamo subito. Quando vogliamo una risposta di Dio la chiediamo rapida. Però Noè è rimasto un anno nella barca. Però Noè si è chiede un anno nel barco. Aspettando che Dio si ricordasse di lui. Y sperando che Dio si ricordasse di Lui. E ogni giorno diceva, signore, ma oggi è il giorno di uscire da qua dentro. Il padre diceva, ah, signore, oggi è il giorno che siamo saliti. E non era il giorno. E non era il giorno. E allora poi aspettava un altro tempo, ma signore, ma oggi riusciamo. E tutti aspettavano un altro tempo, però adesso è il giorno. Allora prese e mandò un corvo. Quindi accogliò e mandò un cuervo. Però il corvo tornò perché non c'era posto dove poggiare i piedi. Però il cuervo volviò perché non aveva il sito dove paghiamo i piedi. Poi aspettò un altro po' che mandò una colomba. Dopo aspirò un altro e mandò una paloma. Però la colomba non trovava un posto dove poggiare i piedi. Però la paloma non controvava un sito dove poggiare i piedi. E quindi tornò. E volviò. Però la terza volta lui mandò la, di nuovo la colomba fuori. Però la terza volta mandò una volta la paloma fuori. E questa volta la colomba sí. trovò un posto dove poggiare i piedi. E questa volta la paloma incontrò un sito dove poggiare i piedi. Che era un olivo. Che era un olivo. Allora era arrivato il momento di entrare nella nuova terra. E era il momento di entrare nella nuova terra. Fino a quel momento c'era stata tutta preparazione. Momento solo preparazione. Ma quando la colomba trovò l'olivo, no, quando, quando la paloma incontrò l'olivo. E incontrò dove poteva poggiare il suo piede. incontrò dove Allora sì, era, era tutto pronto. Allora sì, sí, è stato lì allora era arrivato il momento di uscire dall'arca era il momento di salire dall'arca ascoltami bene chiesa Escuchami bene nel, nel tempo passato c'è stato un tempo di grande preparazione nel tempo passato c'è tempo di preparazione Dio è stato preparando la vita di tante persone di noi Dio stato preparando la vita di molti di noi ma fino a quando lo Spirito Santo non troverà un olivo sul cui poggiare il piede Però... Hasta Santo lo un olivo donde pies, non ci potrà essere un nuovo inizio. Non potrà avere un nuovo inizio. Ve lo ripeto, lo ripeto. Fino adesso Dio è stato preparando ogni cosa. Adesso non, st non stava preparando. Però fino a quando lo Spirito Santo non troverà un olivo su cui poggiare il piede. Però il Santo non un olivo donde pies, non ci potrà essere un nuovo inizio. Non potrà avere un nuovo inizio. E la colomba non si è fermata sopra un cactus. La non, si cactus. non si è fermata sopra una pianta di mandarina. Non si è fermata su una pianta di vite. Non si è fermata in una pianta di vite. Non si, en una de de uva. De uva. non si è fermata sopra un pino alto. Non si è in un pino alto. Si è fermata sopra un olivo. Si proprio un olivo. Perché proprio l'olivo? Perché l'olivo? Se voi ci pensate ci sono piante molto più alte. Se voi pensate ci sono piante molto più alte. Però la colomba cercava un olivo. Però la colomba cercava un olivo. Perché l'olivo ha delle caratteristiche speciali. Perché l'olivo ha delle caratteristiche speciali. Io sono andato un po' a studiare l'olivo. Io l'ho studiato Adesso sono andato questa settimana a fare ricerche he, he in esta E ho trovato che l'olivo ha tre caratteristiche, he tiene tre caratteristiche principali La prima che è, la è che è una pianta sempre verde La seconda è che è una pianta che si, la è che, è una che si rigenera E la terza è che è una pianta che dà il frutto anche nella riccaia E la tercera è che dà il frutto nella perché? Le fessamo quando sta vivo. Quindi che cosa significa che l'olivo è sempre verde? Che significa che quando che è sempre verde? Guarda. Significa che in ogni momento, in ogni stagione, in ogni tempo? Significa che a tempo tu puoi andare lì e trovare le foglie verdi? Dove si ha i incontrare le foglie verdi. Non è così con tutte le piante. La maggior parte delle piante durante il tempo caldo ha le foglie? La maggior parte durante il tempo caldo tiene la la e invece quando fa freddo non hanno le foglie. Quando tiene freddo non tiene foglie. Questo mi mi fa pensare a tanti cristiani. E ci fa pensare a Gesù cristiani. Ah, che quando le cose vanno bene vanno in chiesa. Quando le cose non bene vanno in chiesa. <ride> Però quando le cose non vanno male se ne vanno dalla chiesa. Quando le cose vanno male, si vanno dalla chiesa. Ah, Dio si è dimenticato di me. Ah, Dio si è dimenticato di me. Come può lo Spirito Santo appoggiarsi in una persona che non è costante? Come lo Spirito Santo appoggiarsi in una persona che non è costante? E noi dobbiamo essere costanti nel stare vicino all'acqua e noi l'olivo è sempre verde perché riesce a trattenere l'acqua anche quando la stagione non è buona perché eh, detiene l'acqua anche la temporata non è mala quando è mala la temporata se si con l'acqua salmo 1 salmo, salmo versetto da 1 a 13 così versicolo da 1 a 13 a 13 a 3 Bienaventurado el varón que no actuó en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita el día y de la noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Le se fue pasisco, no era ¿no? sus hojas eh no cae e induce quello che que fa prospererà e tutto quello che fa prospererà perché è lì vicino all'acqua perché è lì sta cerca dell'acqua e l'olivo non appassisce perché riesce a mantenere l'acqua e l'olivo non cae perché detiene tiene l'acqua persone che meditano la parola giorno e notte, persone che, meditano la parola noce, persone che sono costanti nella preghiera, persone che sono costanti nella orazione, quelle, in tutto quello che faranno prospereranno, e tutto che quello che stava dicendo prima Pamela, lo che dico Pamela, che dobbiamo essere costanti nella preghiera, nella parola, che nella parola. se noi non siamo così, ci non so, non siamo così lo spirito santo non si può appoggiare su di noi e lo spirito santo non non può appoggiarsi a noi quindi lui ha fatto tutta la preparazione tutta so, la preparazione ma sta aspettando olivi persone su cui si possono appoggiare per sta sperando olivo sì persone sobre lo si può appoggiare per iniziare qualcosa di nuovo per pensare al futuro la seconda caratteristica che c'è l'olivo la seconda caratteristica del tenero olivo è che è una pianta che si rigenera che è una pianta che si rigenera io non so se qua eh, a Valenza ci sono questi ulivi secolari antichi, io non so se a Valenza ci sono ulivi secolari che... antichi. Però dalla zona in cui veniamo noi del sud d'Italia, Italia... trovi eh, ulivi uh, che sono 400-500 anni. Que son 500, 400 anni. Tu le vedi là, che sono vecchi, tutti così, tutti, però sono, sono forti. Vesai che sono viejos, però sono forti. Sono, sono stabili. Sono e ogni anno quelle piante vengono tagliate. E ogni anno queste piante vengono cortate. Però nonostante vengono tagliate, per continuano ad essere forti. Però nonostante vieni cortata, siguen siendo forti. Le lasciano proprio con pochi rami così la dejamos con pocas ramillas y la planta se regenera y caccia de nuevo las foglie. y se regenera y pasa a través de Giovanni capítulo 15 verso 2 dice así capítulo 15 versículo 2 dice así 15. 15 versículo 2 el que haga en integridad y obra justicia y haga de verdad en su nombre. Giovanni, los no ah. abos Juanito el Juanito de familia 15. capitolo 15 versicolo 2. Todo pampano che che il non lleva frutto lo quitará e tutto che che lleva frutto lo liberà perché che lleve più frutto. Ogni traccio come si dice, pampano, che, che non porta frutto lo taglia, lo taglia via. Todo pampano che che il non lleva frutto lo quitará. Ma se porta frutto lo taglia, però se lleva frutto lo corta. Sì. viene tagliata la pianta la pianta no? per portare più frutto per più e quando taglia e quando corta? se la pianta potesse parlare la, non, non è che dici ah che bello grazie non è che direi ah grazie no direbbe ah ah ah no, no direi si, si arriva l'arme non, non fa piacere essere tagliati non no gusta essere portata però è l'unica forma per portare più frutto e l'olivo viene tagliato molte volte l'olivo viene portato veces. però nonostante tagliato però nonostante eso, si, rigenera. si rigenera questo rappresenta il resistere durante la prova, la, la, durante la, prova. la prova non serve a Dio la prova non serve a Dio la prova serve a, prova serve a noi la prova serve a noi. Perché quando attraversiamo la prova, attraversiamo la prueba, prendiamo più forza. Más fuerza, iniziamo a portare più frutto. Más frutto. Ah, è facile dare gloria a Dio quando le cose vanno bene. È dare a Dio la va male. Ma diamo gloria a Dio quando le cose vanno male. Cose van male. La prova serve per formarci. La sirve para per prepararci alle cose che vengono ah Giuseppe fu venduto dai fratelli ah Giuseppe con il dei suoi sermato e si ritrovò schiavo in Egitto si incontrò schiavo in Egitto però quando lui è diventato vice di Egitto però quando si rompió vi, vice, -rei. vice -rei. un re un principe in Egitto un re e un principe in Egitto lui aveva delle capacità di governare di capacità di governare da dove erano arrivate queste capacità? Da dove erano non erano scese dal cielo. Non erano dal cielo. Ma era che il processo che lui aveva fatto all'interno della schiavitù. Però era il processo che lui aveva detto è la schiavitù. Perché lui era diventato il capo degli schiavi. Perché è il capo dello schiavo. Poi era, aveva, era stato in prigione. Ed era diventato il capo dei prigionieri. A non è facile essere capo di schiavi. No non no è facile essere capo di delinquenti. di guenzi. Capo di, di ladroni. Chefe è lì che lui si è formato. È che si è formato. E quando lui governava l'Egitto, e, e qualcuno lo voleva prendere in giro? E ha eh... ingannarlo Engañando. Giuseppe diceva ma io ho avuto a che fare con i delinquenti dice, <risa> Io stato con che <risa> tu mi vuoi ingannare a me io sono stato con gli schiavi con, gli esclavos, con le persone difficili con le persone scontente con le persone non e tu mi vuoi ingannare a me tu ho fatto già la scuola il è stata una scuola difficile ancora difficile ha sofferto ha, ha soffritto però questo gli ha dato la capacità di Prin... poter essere principe di Egitto però questo gli ha dato la capacità di essere principe di Egitto <coughs> la prova ci forma per renderci capaci di fare quello che dobbiamo fare la prova nos no, no, no forma per fare quello che dobbiamo fare. per volverlo scappare di essere quello che dobbiamo scappare Dobbiamo essere capaci di fare quello che dobbiamo fare. Dobbiamo essere capaci di fare quello che dobbiamo essere. Lo dicevamo anche domenica scorsa. Lo dicevamo il domenico passato. Non basta lo Spirito Santo. Non è sufficiente lo Spirito Santo. Dio va a utilizzare anche le nostre capacità umane. Dio va a utilizzare le nostre capacità umane. Il nostro carattere. E l'unica maniera che ha per formare il nostro carattere. E' l'unico che deve che essere che formare il nostro carattere. Palizza. Sono ammazzate, la palizza. La Shankla e cianglazzo di Dio Lo so che non è bello, lo so che, lo so. È che non è bello. Però se noi non diventiamo costante e forte come una, un olivo, lo, lo Spirito Santo non può poggiare i piedi su di noi. E so. la cosa nuova che deve fare Dio, non può iniziare. È la cosa nuova, e la cosa nuova che deve che iniziare di Dio, non si può compiere. La terza caratteristica che c'è l'olivo è che dà frutto anche nella vecchiaia, la maggior parte delle piante iniziano a fare frutto dopo 3-4 anni, poi sono, iniziano diciamo, ad essere nella gioventù, nella forza, e dopo di che ogni anno che passa i frutti diventano sempre peggiori e cada anno che passa i frutti sono peggiori. invece l'olivo più passano gli anni passano años, e più i le olive sono buone e più le olive sono buone quindi le olive le buone sono quelle proprio sugli alberi di 400-500 anni e così dobbiamo essere noi come cristiani e si dobbiamo essere noi come cristiani no, ah, va bene, 20 anni fa ho portato frutto non dobbiamo essere tipo ah, a 20 anni si deve frutto il nostro frutto si deve rinnovare ogni anno. Il nostro frutto deve rinnovarsi ogni anno. Anzi ogni anno deve essere migliore. E ogni anno deve essere migliore. Perché Dio può prendere questo frutto e da lì far uscire l'olio. Perché chi è che fare questo frutto, deve sa, eh, far sa salire l'aseto. E più passa il tempo, più quest'olio sarà buono. E più passa il tempo, più questo olio sarà buono. Matteo, capitolo 7. Matteo, capitolo 7. Versetto 17. Versetto 17. 17. Uh, 17. 17. 17, 17. Sí. 17, 17. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, más el árbol maleado lleva malos frutos. Sí. Si el árbol es bueno... Se l'albano è buono il frutto sarà buono il frutto sarà buono se l'albero è cattivo, se il frutto sarà cattivo, e frutto sarà malo. Molti alberi iniziano facendo i frutti buoni, sì. e passando il tempo iniziano a fare i frutti cattivi. Passando il tempo a pensione frutti mali, cioè, questo che significa, che iniziano bene, que e passando il tempo finiscono male, e con il tempo terminano male, trascurano la preghiera. Trascurrono l'orazione. Trascurono la parola. Trascurono la parola. Entrano nel compromesso col peccato. Entrano nel compromesso con il peccato. All'inizio era il frutto buono. All'inizio era il frutto, frutto buono. Più passa il tempo e più frutto diventa cattivo. Però avanzare il tempo si ruba il male. Ma l'olivo no. Però l'olivo no. Più passa il tempo e più il frutto diventa buono. Il, il, il, il frutto è. Noi dobbiamo essere ah. come l'olivo. Dobbiamo essere come portare frutto buono più che passa il tempo. il frutto meglio a quanto passa il tempo. Più passa il tempo, più frutto deve essere buono. Più passa il tempo, sarà il frutto. Più passa il tempo, più frutto deve essere di qualità, ma passa il tempo i mascali non deve tenere. Solo così lo Spirito Santo si potrà appoggiare su di noi. Solo così lo Spirito Santo potrà appoggiarsi su di nosotros. Su è arrivato un tempo nuovo per la Chiesa Era un tempo nuovo per le nostre vite Dio sta facendo un reset alla Chiesa in generale Dio sta la proprio come è successo ai giorni di Noè un nuovo inizio per noi, per la nostra, la nostra famiglia, per la Chiesa, Alla per il ministero, Alla fine. sta finendo l'inverno, sta terminando l'inverno. Sta iniziando la nuova primavera spirituale. Sta pensando una primavera spirituale. Sta finendo il diluvio. Stavenendo il diluvio. Sta iniziando un nuovo mondo. Sta pensando un nuovo mondo. Dove sono gli olivi? Dove stanno gli l'olivo? Dove stanno le persone costanti nella parola e nella preghiera? Dove stanno le persone costanti nella Dove stanno le persone resistenti nella prova? Dove stanno le persone resistenti nella prova? Dove stanno le persone costanti nel preparare il frutto? Dove stanno le persone costanti? In Se tu sei così, Se tu eres così, preparati perché Dio sta a fare, per fare cose grandi con la tua vita. Preparati perché Dio sta facendo cose grandi tu vita. Perché la primavera, la primavera sta arrivando. E lo Spirito Santo si poggerà su di te. Santo su di te per, fare di per fare qualcosa di nuovo. Se invece hai ancora cose da migliorare. L'arca la, è ancora lì. Puoi entrare nell'arca. Puoi entrare. C'è ancora tempo. Hai tempo. Non so fino a quando sarà questo tempo. Non so quando sarà questo Perché all'improvviso, se Dio sarà porta se la, la porta dell'arca, e Dio. Perché di repente si serò la porta dell'arca, e Dio. C'è una finestra di tempo che Dio dà alle persone. Hai una, fin... una ventana di tempo che dà alle persone. Per fare in modo che le persone si vendano. Per che le persone si Per fare in modo che la gente cammini con Dio per far che la gente cammini con Dio questa finestra è ancora aperta Esta non è stata questo tempo è ancora in corso questo tempo non sta... In... sta ancora sì. hai ancora questo sì. tempo cioè, hai ancora tempo di sistemare la tua vita ancora hai tempo di sistemare la tua vita hai ancora tempo di sistemare la tua famiglia hai, hai tempo per arrivare la tua tu famiglia arriverà un momento che non ci sarà più tempo allora. arriverà un momento dove non avrà tempo approfitta di questo tempo allora. Entra nell'arca, entra. entra nella comunione con Dio, entra nella comunione con Dio, diventa un unico e Dio si appoggerà su, di su di te, per la cosa gloriosa che lui sta per fare. Per la grazia, per la opera gloriosa che va a fare. C'è poco tempo, c'è poco tempo. C'è tempo, ma oggi vi dico che c'è poco tempo. A un'ora tempo però io vi dico che già non è tempo. E quindi questa mattina vogliamo dire, Signore, facci diventare questi ulivi. E stamattina vogliamo dire, Signore, vuoi nostri ulivo. Perché magari un giorno siamo ulivi. Perché un E ci sentiamo forti. E non sentiamo forti. E poi un altro giorno invece siamo, eh, che ne so io. cactus. E l'altro diamo siamo cactus. Chi ci tocca siamo pungenti E facciamo sogno sulle domande. Altri giorni invece.. Eh, ci siamo dei rovi, somos... eh, altri giorni invece siamo niente. Ma Dio sta cercando lì per potersi poggiare su di noi. Salutiamo le persone che ci seguono in diretta. Allora,